Non ok. Da, okay. Da, okay. Da, no, la in questo mondo, così. No, io non ci dico. Oh, no, no, no. è biondo? non è biondo. Non è biondo. Non è... Ragazzi. È, è, è, è castano, ok? E porta degli occhiali. E per me è molto bello. Ok. Sì, è riccio. Crucella, visto? Oddio, ok, vedere. un attimino no. di calma no. perché tu voglio fare brutte le tue puoi... oh, mio mi Dio, dai. dio. Dai. non so se me la sento Non no, se me la sento oggi. No, ragazzi, davvero, io no, so no, no, no, no, no, no, no, lì. no, no, no, no, dai, dai, dai, dai, dai. no, no, dai. So dai. dai, dai, dai, dai, dai. E quel ragazzo ha saluto sulla panchina la che disegna Ma per Sì, però ragazzi, non ha senso voglio tenere sì. Sì, No, no, no, no, no, favore. No. Sì, no, no, no. oh, yes, no. Ora che, no. yes, sì, no. che ci hai fatto venire fino a qui E come se ci vai? Tanto lo so, neppure questa volta avrà il coraggio di farlo Un attimo, un attimo, per favore Che ansia, io... Senti Bella, io per venire qui ho saltato gli allenamenti oh, Sentite, mica è una cosa facile E poi, quanti di voi l'avranno già fatto prima? <igence> <ride> eh, sì, vabbè, ma che c'entra? Poi, non termina che mica noi di venire qui, e noi di solito mandiamo un messaggio o qualcosa del genere che ci interessa. Un messaggio? Io aspetto che sia il ragazzo a farsi avanti. Poi questa sera allora. <ride> Ciao. Belle amiche che siete, meno male che dovete essere qui per sostenermi. Senti, siamo qui per te. Questa volta ci avevi giurato che saresti nato da quello là e glielo avresti detto in faccia. Lo so, lo so, ma come faccio? No oh, guarda, non sì, è tutto complicato. Devi muovere queste tue belle gambette, prima una poi l'altra e vai dritta lì. Prima una e poi l'altra. Sì. Che stai facendo? E eh, eh, niente. Che stai sì. facendo? Gli stai scrivendo sì, un messaggio. Sì. Ditemi che è uno scherzo di quello. Stai tranquilla, è tutto sotto controllo. Come l'altra volta? Tu sta zitta. Ma che gli hai scritto? Ma ah, niente. Niente, niente, no. ora che ti guardate per te. L'autobus ha avuto un guasto, arriverò Lì. con 10 minuti di ritardo Sei patetica, <ride> guarda, guarda Sei patetica, non, non ti prego fammi vedere sì, guarda. Oh, guarda! Guarda! guarda. Oh, guarda. Oh, non è oh, non è oddio, oddio, Hai ho risparmiato, ha risparmiato fatto... Guarda, stai fermo. Ok, ma Algebra non te la posso spiegare in 10 minuti Algebra Algebra stai scherzando Sì, lo so, ma mica potevo dirgli di... Senti, Senti a parte che sai come la penso su quello là quello là ha un nome e si chiama Paolo. Paolo, quello là. Se non ti muovi, finirà per prendere solo qualcun'altra. E tu saresti felice? Mi vuoi proprio far star male, eh? Sì. Il demonio. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Siete delle stronze. E vai! Vado? Vai! Vado, vado, ok, vado. Eccomi qua. No, ti prego, non girarti. È già abbastanza imbarazzante averti detto del guasto dell'autobus. Come avrei già capito, beh sì, era una bugia. Lo so, non sono solita a dirne, ma... No, per favore, davvero, non girarti. Ora che siamo in ballo, devo ballare. Ti prometto che sarò veloce come il tuo supereroe preferito, Flash. Vedi, oggi non sono qui per ripassare Algebra. Anzi, di Algebra non me ne frega niente. Devo dirti una cosa importante. Vedi, dal giorno che sei entrato in classe con quella buffa camicia a quadretti abbottonata male io io ho visto qualcosa di speciale in te quello che voglio dirti è è che tu mi piaci mi sei sempre piaciuto non ho bisogno di nessun tipo di risposta adesso davvero Ora mi verrò a sedere lì vicino a te e ripasseremo Algebra, come se non fosse successo nulla. Ok. Ciao. Sì, si era guastato l'autobus, si era guastato l'autobus. Il libro, è, sì, è, ne è nello zaino, è nello zaino. La prossima volta, la prossima volta giuro che te lo dirò veramente.